Ciao a tutti Benvenuti a tutti Anche a chi non vediamo da parecchio tempo También a chi non lo vemos desde hace tempo ah. È bello poter stare la domenica insieme e condividere la parola di Dio È bello poter stare il domingo e comparte la parola di Dio eh, Giustamente mia moglie stava dando questo consiglio E mia esposa stava dando questo consiglio Di iniziare la giornata votando Dio, pregando Di iniziare il giorno alabando a Dio e orando Leggendo la Bibbia Leggendo la parola però quello che molte volte succede veces pasa è che arriviamo a dei periodi della nostra vita es que a de vida che non riusciamo più a fare queste cose que ya no hacer estas cosas. ci sentiamo così stanchi, ci sentiamo così secchi tan y tan secos e quindi sappiamo che dovremmo pregare y que orar. però non abbiamo la forza, Pero no la forza. ci sentiamo freddi ci no, sentiamo non c'è più la voglia di leggere la Bibbia. Non hai la voglia di leggere la parola. Non c'è più la voglia di pregare. Ah, prima si passavano le ore pregando. Anche si stavamo ore e ore orando. E adesso ci dà fastidio perché non ce la facciamo. E ora e non Perché? Cosa succede? Però perché è passato? Succede che il diavolo sta cercando di distruggere la nostra vita. Passa che il diavolo sta trattando di distruggere la nostra vita. Perché la Bibbia dice che Lui è come un leone che gira intorno che è rea, è di cercando chi può divorare. A chi divorare. Però Dio a noi ci ha dato l'autorità so di legare il diavolo, di atare il diavolo e di cacciarlo fuori nel nome di, Gesù. E nel nome di Gesù. Quindi se tu stai passando un periodo della tua vita, stai per un periodo della tua vita in cui ti senti stanco e e non ce la fai a pregare e non puoi orare non ce la fai a leggere Poi puoi leggere ah prima facevi i compiti del mentorato con tanta gioia ah in le tare del mentorato con molto gozo e adesso ah Hola. ma questo pastore italiano cosa vuole con questi compiti e ora ah ma questo pastore italiano che vuole con le tarea? siamo tornati di nuovo a, scuola. a la scuola io ho finito la scuola non mi piace studiare io ho la scuola e non mi piace studiare Qualcuno ride, allora è successo. E anche in perché passa. Questo ci fa rendere conto che dentro di noi qualcosa si sta seccando. E questo non si deve dare conto che dentro di noi si sta seccando. Perché il diavolo è venuto a rubare, distruggere e uccidere. Perché il diavolo è venuto a rubare, matare e distruggere. Quindi una delle cose che fa è cerca di rubarci la nostra vita spirituale. Pero es una de las cosas que hacen robarnos nuestra vida espiritual. Entonces, hoy veremos cómo difendernos de todo eso. De Marco, 16. Leemos en Marcos 16. Dal capitulo 15 al capitulo 20. Dal de... eh, okay, versículo 15 al 20. Leeremos versículo por versículo, así que también para los italianos. Okay. Bueno, digamos, vamos a leer versículo por versículo para la parte italiana. Poi disse loro, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E gli disse, Id per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutta creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Il che credere e fuori battezzato sarà salvo, ma se il che non credere sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue. Esas segnali seguiranno a quelli che creeranno. E in mio nome saranno fuori demoni e nuove lingue. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se veranno qualche mortifero o veneno, non faranno loro alcun male. Ah, ah, Quitaranno serpientes e se vengono di cosa mortifera non li dañaranno. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Sobre gli infermi prenderanno le mani e sanaranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio e il Signore, dopo che de li parlò, fuori subito al rio nel cielo e alla destra di de Dio e si ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. e loro, saliendo a predicare in tutte le parti, obrando con ellos il el Signore e confermando la parola con le segnali che seguono Dio ci ha la dato l'autorità di cacciare i demoni Dio ci ha dato l'autorità di cacciare i demoni a me, non dobbiamo avere paura del diavolo. Dobbiamo no, scrivere miedo al diavolo. È il diavolo che ha paura di noi. È il che non tiene miedo. E non è es che que ha paura di noi. E non tiene miedo. Perché la mattina ci siamo ci alziamo dal letto e non ci siamo truccati. Perché la mattina non ci levantamo se noi stiamo malviati. Non è questa la paura del diavolo. Questo no, è es il mio del diavolo. <ride> la paura del diavolo? Il mio del diavolo. È perché ha paura di quello che Dio ha messo dentro di noi perché tiene miedo de lo que Dios puso dentro de nosotros. Amen. Amen. Quindi Dio ci protegge da tutte le cose che il diavolo fa. Perciò Dio ci protegge da tutto quello che il diavolo fa. Lui mette come un muro di protezione intorno a noi. È come un muro di protezione alrededor de nosotros. Quando tu vedi e leggi il libro di Giobbe? Quando leggi il libro di Job? Libro Job vedi oh, che oh, il diavolo per poter fare del male a Giobbe? Es que e che il diavolo per a fare a Job? Ha dovuto chiedere il permesso a Dio. Doveva chiedere il permesso a Dio. Perché intorno alle nostre vite Dio mette come una protezione. Vida Dios pone una Però anche se Dio mette una protezione eh, es, intorno a noi, si Dios pone una de nosotros, noi possiamo dare spazio al, diavolo. Darle spazio al diavolo. E quindi aprire una porta e una finestra affinché il diavolo ci venga a creare dei problemi. Per questo Efesini capitolo 4 verso 27 dice così. Per in Efesios 4,27 dice, ah sì. Ah, va bene. Per... Alla fine. <susurra> Dopo Corinzi. in il... vale, Efesios 4,27. 4,27. E non date luogo al diavolo. Ni des luogo al diavolo. Perché l'Apostolo Paolo dice non date luogo al diavolo, non date spazio al diavolo? Perché l'Apostolo Paolo dice non le des luogo al diavolo. Perché... Anche se Dio mette un muro intorno, intorno a, te, a, un muro a te, come un castello, una fortezza, un castello, una se tu lasci la porta aperta se tu la porta e inviti il, il diavolo a entrare, puoi avere il migliore muro, puoi, il, il miglior muro. puoi avere il migliore castello, puoi il miglior castello con la porta aperta, tutto questo non serve a niente. Immaginate che voi andate a dormire con la porta aperta. Immaginate che vi faccio a dormire con la porta aperta. il primo giorno non succede niente. Il primo giorno non passa niente. E il secondo giorno non succede niente. E il secondo tampoco. Però la porta è aperta. All'improvviso chiunque può entrare e può rubare in casa. Alguien, de repente può entrare e rubare in casa. E questo molti credenti non lo capiscono. Questo no molti credenti non lo intendono. Perché dicono, vabbè, io sono con Dio. Si muero justo con Dios, e quindi Dio mi protegge protege, e non mi fa, non può succedere niente di male. Però il problema è che se tu stesso apri la porta attraverso il peccato o attraverso tante cose succede che il nemico può compiere il suo piano: che è quello di que rubare, distruggere e uccidere è di rubare, matare e Rubare la, vita rubare la nostra vita spirituale uccidere la nostra vita spirituale, la nostra vita spirituale. distruggere la nostra vita spirituale distruggere la nostra vita spirituale e quello che succede poi nello spirituale si ripercuote anche nel naturale quindi come agisce il nemico cosa fa il nemico ha un piano a tappe la prima cosa che il diavolo fa, ti mette il dubbio Lavora con l'incredulità Genesi capitolo 3 verso 1 Dice così Il serpente era il più astuto delle fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto E disse alla donna Ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino En per, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol al huerto, del huerto. Cioè, come vedete, como veis, el diablo siempre trabajó con el dubio. El con la duda. Ah, pero no, no, realmente no, Dios ha no, no, esto. Pero realmente Dios dijo esto. Cioè, già era strano vedere un serpente parlare. Era strano vedere una serpente parlare. Quindi già tu vedi una cosa strana, già ti devi iniziare a fare delle domande. Se, se hai qualcosa di raro, io devi fare delle domande. Cioè, come è possibile che stamattina il serpente parli? come è possibile che stamattina mattina la serpente parli? Però vabbè, lasciando stare questo. Però bene, a parte di Tu vedi come lavora il diavolo. Tu vedi come lavora il diavolo. Ma veramente, Dio ha detto questo. Realmente Dio ha detto questo. Veramente Dio ti ha fatto questa promessa. Realmente Dio ti ha questa promessa. Ah veramente ti ho detto che ti userà. Realmente Dio ti dico ti va a usare. Ma veramente ti ho detto che ti benedirà. però realmente ti ho detto che ti va a bendesire. Mette il dubbio. Ponela duda. E inizia a lavorare con la tua mente. A con tua mente. ah Ma veramente tu pensi che Dio ti ama? Dios te ama e non vedi tutto quello che è successo. Non vedi tutto ciò che è passato. Ah, però yeah. se Dio ti ama eh, non, non dovrebbero succedere queste cose nella tua vita? Però se Dio ti ama, non dovrebbero passare queste cose senza dubbio. Mm -hmm. Non è che Dio si è dimenticato di te. Questo Dio si è olvidato di ti. Mm -hmm. e inizia a lavorare emettere dubbi, emettere dubbi, emettere e emettere a mettere i dubbi. Inizia a lavorare, a mettere i dubbi. E nel momento in cui tu dai spazio, tu le spazio permette all'incredulità di, di entrare, il diavolo ha compiuto la sopra. Il diavolo Mettendo i dubbi sulla tua autorità, tosta, mira, in tua autorità spirituale. Ah, tu vuoi parlare di Gesù agli altri. Ah, tu puoi parlare di Gesù agli altri. Ma non vedi come stai rimessa. non vedi come stai. Ah, guarda un po' come stai. Però come stai. E come fai a parlare agli altri? Come le a los demás. puoi parlare agli altri? Vuoi pregare per gli altri. Ah, ma tu non ti vedi come stai rovinando. Però tu non come stai. Mette dubbi. Ponendo dudas. Perché il dubbio uccide la fede. Perché la duda mata la fede. C'è cioè una cosa che si diceva eh, in Russia. che in Russia. Che una bugia ripetuta cento volte diventa una verità. Che una mentira ripetuta mille volte si vuole verità. E quindi all'inizio, quando il diavolo inizia a metterti dubbi, tu non ci credi. O sai cioè, quando all'inizio il diavolo empieza a prendere dubbi, non le credi. Però è così persistente, così costante. Però è tan costante che piano piano se tu non gli dai spazio di lavorare nella mente, che le, le poco a poco in mente, alla fine inizierai a credere in quello che il diavolo ti sta dicendo. Alla fine che il diavolo ti sta dicendo. È come una goccia di acqua che cade sulla roccia. È come una di acqua che cade roccia. Può perforare una roccia. Può fare uh, una nella Non succede al primo giorno. Non passa il primo giorno. Ma se questa goccia cade, cade, cade. Però se la gota cade, cade, cade. Allora tu vedrai un buco in quella roccia. Ma se avere rocca. E così è il dubbio. E così è la duda. Il dubbio ci la tua fede. La duda va a matare la tu. tua fede. E più la cosa che Dio ti ha detto di fare sarà grande. E più lo che Dio ti de ha detto di fare grande. Più ci sarà tempo di aspettare. Ma avrà tempo per aspettare. Più quella goccia inizierà a lavorare. Ma questa goccia va a lavorare. Ah, Abramo! Ay, Ma veramente ti ho detto che ti darò un figlio? Dio, veramente ti dico che basta a tenere un figlio Ah, non vedi che è più di 90 anni? Però non ah, no vedi no. che ti hai 90 anni? Ah, vedi che tua moglie non c'ha neanche più eh, il ciclo? Però vedi che tua esposa non tiene nella regola. Ma come Dio ti va a dare un figlio? Come Dio ti va a dare un figlio? Eh beh, ci sta Ismaele, va! Buono, sta Ismaele! Signore, fallo vivere Ismaele per sempre! Signore, si devi vivere per sempre! E Dio disse no! E Dio dice no! Sì, sicuramente lo faccio vivere per sempre. Sicuramente lo rivivere per sempre. Però la mia promessa è per il figlio che ti darò. Però la mia promessa è per l'immigrino che io ti darò. Ismaele te lo sei fatto tu. Ismaele, tu te lo esiste. Però la promessa è quella che ti do io. Pero la promessa è quella che io ti do. La promessa non è quella che ti fai da solo. La promessa non è la che tu ti hai da solo. La promessa è quella che Dio ti dà. La promessa è la che Dio ti dà. Sapete in quel tempo che noi dovevamo venire a Valencia? Sapete in questo tempo in que cui venire a Valencia? Che avevamo ricevuto tante profezie? Con tutte le profezie che avevamo ricevuto. Quanti attacchi il diavolo ci ha fatto nella fede? Quanti attacchi il diavolo ci ha fatto nella fede? Ah, vedete, non riuscite a vendere questa casa. Ah, non si vende la casa. Vedi, ma veramente allora ti ho detto che venire a Valencia Ma realmente Dio lo dice. Però eravamo così certi, così sicuri. Ma stavamo stati sicuri. Che sapevamo che prima o poi. Dio operato. E nel momento più difficile della pandemia, nel momento más de la pandemia Dio apre la porta Dios abre la Quindi la prima cosa che il diavolo fa è iniziare a lavorare con il dubbio eso, el hace con la duda. E il dubbio ti uccide la fede la mata tu fe. Ti fa credere che Dio non ti ama E se credere che Dio non ti ama ti fa credere che la tua preghiera non serve a nulla. E si credo che la tua orazione non serve a nulla. Piano piano, piano piano, piano piano, ti spegni. E poco a poco ti appaga. La seconda cosa su cui lavora. La seconda in cui trabaja. Sono i desideri della carne. Sono i desideri della carne. Genesi capitolo 103. Sempre Genesi capitolo 3. Dal versetto 2 al versetto 5. Dal versicolo 2 al 5. La donna rispose al serpente. La moglie risponde alla serpiente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Del frutto degli alberi del huerto Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto Non ne mangiate e non ne toccate, altrimenti morirete. Ma del frutto dell'albero che sta nel mezzo del huerto, Dio dice: Non comerete né le toccarete, perché non morirete? Allora il serpente disse alla donna: Voi non morirete affatto. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No moriréis. Mas Dios sabe que en giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e no, no. il male. Ma sabe Dio che il giorno che comeres de ei, comere saranno aperti i vostri occhi, e sarete come Dio, sapendo il bene e il mal. E la donna vide, e la mujer vio che l'albero era buono da mangiare. Che l'albero era bueno para comer che era piacevole agli occhi. era agradabile L'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. E, era, il per la e ne prese del suo frutto. E tomò del suo frutto. Ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. E comiò e diede anche a suo marito, il quale comiò così come ella. La donna iniziò a vedere che l'albero era bello. La moglie iniziò a vedere che l'albero era buono. Ah, eh, l'albero è buono. No, l'albero è buono. Questa pesca è ottima. Esa melocotone. Esa melocotone è buono Messo nel vino esce una sangria. Con il vino sale una sangria. Andiamo. Vamos. Il diavolo ti inizia a suzzicare con le cose della carne. Il diavolo ti inizia a piccare con quello della carne. Adulterio, fornicazione, ribellione, violenza. violenza ti inizia ad appassionare più alle cose del mondo, ti a mondo. vai a vedere le partite di il calcio. De los de ah, là ti stacchi i capelli. Ah, il Real Madrid, dire, ha perso. A a il Real Madrid da perso. Ah, il Real Madrid tu per e poi vai ai concerti e inizia a tornare in discoteca, la discoteca. vabbè Dio lo sa bueno, Dio lo è solo una serata di divertimento solo, è solo una noce di divorzio però prima tu ballavi per Dio e adesso fai la macarena e adesso è macarena <risa> <risa> sapete quanti cristiani ho conosciuto? Che Dio ha tolto dal mondo del peccato. Che Dio ha scritto dal mondo del peccato. E dopo un periodo di tempo io ho visto che sono tornati di nuovo al peccato. di de un tempo io vi al peccato. Ah, pastore, però non è scritto da nessuna parte che andare in discoteca è peccato. Pastore, però non è es scritto in nessun lato che io la disco Sì, però nella Bibbia non sta neanche è scritto che ci devi andare in discoteca. Ma poi sta scritto che ti è scritto. È scritto di evitare di non dare spazio, al di dare spazio al diavolo e tu vai in discoteca un giorno e, tu un dia, e conosci un ragazzo e, un chico, e poi ne conosci un altro e, otro, e una cervezza tira altra birra e una cervezza tira altra adios. adios il diavolo non è cattivo il diavolo non è male il diavolo è tremendo. Lui è tremendo. Lui non vuol ti fare del male, lui non ti vuole fare del male. lui non vuole farti tuo Dio? Lui ti vuole distruggere. Chi vuole distruggere? È diverso. È differente. Non è dice beh, quello ti vuole soltanto dare una spinta. Es que si, solo te quiere un pequeño empuje. No, no, quello ti vuole disintegrare. Lui deve disintegrare. E se tu gli dai lo spazio e apri solo una finestra piccola? E se solo un piccolo spazio, una piccola ventana? Quello entrerà con tutto quello che ci può mettere dentro? E lo entrerà con tutto quello che potrà mettere dentro? Ah, Eva, guarda che l'albero è bello. Eh, Eva, guarda che l'albero sta guarda, Eh, però effettivamente la frutta è buona. Dice effettivamente l'albero è muonendo, la frutta serve bene. Tre volte dice che era desiderabile. Dice che, tre volte dice che era desiderabile. La donna vide che l'albero era buono da mangiare. La moglie vede che l'albero era, era era buono da mangiare. Era piacevole agli occhi. Era agradabile alla vista. Era desiderabile. Era desiderabile. Però non era buono. Però non era buono. Non tutte le cose che sono belle agli occhi sono buone. Non tutto quello che è bonito per gli occhi sono buone. Sono buono. Sapendo, non quello che ti sembra buono per gli occhi è buono. Non quello che ti pare bonito per gli occhi è buono. A Napoli fanno una cosa. E Napoli sta a penso anche in, anche in argentina Trovi una persona per la strada con un bel telefonino Poi una persona per la calle con un bel mobile ah guarda io ti devo vendere questo telefonino no, mira, ti devo vendere il è perché mi devo andare a comprare la droga, devo che, io, io, a droga. o devo fare una cosa urgente o urgente guarda questo bel telefonino è 50 euro mira, mobile 50 euro ah buono buono ci dà la 50 euro te ponle, 50 euro. te lo metti in uno scatolo te lo puoi in una te lo metti in una busta in una tu tutto contento che hai fatto l'affare vai a casa se che, stas, uh, che in che lo compraste, a casa, apri lo scatolo, scatolo e trovi il battone e guida sul ladrillo lo fanno in Argentina. Argentina anche a Napoli lo fanno in Napoli stanno bene non lo so se a Valencia lo fanno non so se in Valencia però statevi attenti cuidado. perché quando le cose sono troppo belle agli occhi c'è sempre dentro la truffa sempre hai la, la dietro il serpente parlava la serpente parlava e già questo era strano lo che era strano Ma che bello un serpente che parla e me lo faccio come animale domestico eh, me lo faccio come mascotta. Sì, si, in casa, così tengo un serpente che parla ah sì, in casa tengo una serpente che parla ah guarda, mi trato anche di buoni consigli stato di quest'albero, così diventi come Dio come che questo albero ti come Dio wow wow cioè che bello, io sarò come Dio. Cioè, sea, io sarei come Dio. Io immagino Eva, wow, adesso divento come Dio. Io immagino Eva, e ora sarei come Dio. Dai Adamo, anche tu diventi come Dio. Dai Adamo, tu talmente vuoi come Dio. Facciamo gli influencer da Dio. Gli <risa> influencer da Dio. Però loro già erano come Dio. Però loro già erano come Dio. Perché Dio li aveva creati a immagine e somiglianza. Perché Dio si aveva creati a immagine e semiganze. Cioè Dio aveva messo dentro di loro tutto quello che loro già dovevano avere. O sea, Dio spuso dentro di loro tutto quello che loro già avevano di avere. Quello che Dio non gli mise erano le cose negative. Lo che Dio non le puso erano le cose mali. Però loro già erano come Dio. Però loro già erano come Dio. Perché avevano bisogno di desiderare di essere di più? Perché avevano anche desiderio di essere più. Molte volte il desiderio di essere troppo ci può portare in problemi. Noi non dobbiamo essere quello che dice il mondo. dobbiamo no essere quello che que il mondo dice che si no siamo. Non dobbiamo così. essere quello che desidera la gente. Non no dobbiamo essere quello che Dio ha deciso, che noi dobbiamo essere. No que ser lo que Dios decidió, I cristiani hanno un problema di identità. identità. Sempre vogliono essere come gli altri. Vogliono essere come quel calciatore famoso. Essere come ese futbolista famoso. Vogliono essere come quel grande uomo di affari. Puede essere come uomo di O come oggi questo influencer o youtuber famoso. Non vogliono mai essere loro stessi. Però, nunca ellos Però Dio ti ha creato per essere una persona unica e speciale. Però Dio ti ha creato una persona unica e speciale. Così come sei, così come eri. Possibilmente con qualche difetto in me. Alcun difetto o meno? Dio ti deve lavorare e togliere qualche cosa perché Dio ti deve lavorare e cose però tu sei tu. Tu, tu e nessun altro può essere quello che tu devi essere può essere quello che tu devi essere tu sarai come Dio tu sarai come Dio ma già lo ero Però già lo no stavo. guarda il diavolo come lavora il diavolo ti mette il dubbio ti pone dubbio ti fa vedere bene le cose del mondo. Ti fa sempre bene del mondo. Ti fa desiderare le cose negative. Ti fa chiarire le cose malas. Essere come Dio l'orgoglio. Ser come Dio se l'orgoglio. L'albero era bello. E l'albero era buonito. Però era bello. Era bonito. Però non era buono. Però non era bueno. E così sono le cose del mondo. E così sono le cose del mondo. Sembrano belle. Parecen bonitas. Ma non sono buone. Però non sono buone. E poi la terza cosa. La Prima ti metti i dubbi. Oh. Poni poi ti fa nascere i desideri della carne. Desideri desideri della carne. E quando cadi, e quando caes, ti mette in schiavitù. Ti mette una bella catena attorno. Una Chiude la, la, il lucchetto. Uh, si il candado Butta la chiave. La chiave. E, adios. e adios. Romani 6.16. Romano 6.16. Dice così. Dice. Non sapete voi che chiunque vi offrite come servo per obbedirgli, siete servi di colui al quale obbedite, o del peccato per la morte, o dell'obbedienza per la giustizia? Non sapete che a chi os prestáis vosotros mismos per siervos, per obedecerle, sois siervos di a chi obedecéis o del peccato per de la morte, o dell'obbedienza per la giustizia? Quindi quando tu ti dai al peccato tu te al pecado, diventi schiavo del peccato. te, da, te del peccato. Una delle cose più brutte che è passata a Saul è che, che quando Saul commise il, il peccato. lo Spirito di Dio si ritirò da Saul. Di ritirò e la Bibbia dice che arrivava uno spirito per tormentarlo. E, la dice che spirito per e lui non poteva avere pace. E lui non poteva avere pace. Passavano cose nella sua vita. Su vida, e Lui stava lì e non poteva avere pace, lì, non poteva pace. Perché senza Dio tu non puoi avere pace. Perché senza Dio non puoi avere pace. Saul era l'uomo più ricco di, della sua città. Saul era l'uomo più ricco della sua città. E l'erre, era l'uomo con più potere della città. Era il re, cioè era l'uomo con più potere della città. Però non aveva pace. Però non tenia pace. E tu puoi incontrare persone che hanno i miliardi. E puoi incontrare persone che milioni. Persone che sono persone di potere. E... Uh, grande di politici di imprenditori persone del potere politico però tu quando li vedi vedi che non hanno pace Pero tu quando non pace il problema è che sono schiavi di Satana e il problema è che sono schiavo di Satana ti ha messo il dubbio Te ti ha convinto al peccato al peccato e alla fine ti ha reso schiavo al final fue perché chi commette peccato diventa schiavo del peccato. Perché chi commette peccato si vuole E anche peccato. se vuoi, vuoi fare qualcosa di diverso, alla fine torni sempre al peccato. E se, se fare qualcosa al final ti vuoi al peccato. Tu vedi come Davide, eh, Saul voleva uccidere Davide, tu come Saul che a Davide, però un giorno Davide lo risparmia. Però un giorno Davide lo non lo uccide. Non lo mata. E quindi cosa succede? Che Saul inizia a piangere e dice Davide, tu sei migliore di me. E Saul inizia a ignorare e dice: Davide, tu eri migliore che io. Io non cercherò più di ucciderti. Io non intenterei matarti. Però dopo un po' di tempo torno di nuovo a uccidere d'altro. Però dopo un tempo vuole matarli. Perché era schiavo del peccato. Perché era schiavo del peccato. E questo spirito lo tormentava tutti i giorni. E lo spirito seguì tutti i giorni. Ah, devi uccidere Davide! Devi uccidere Davide, Devi uccidere Davide, e lui invece di preoccuparsi del regno no. e delle guerre che doveva fare. Regno e que que hacer, andava in giro cercando Davide per ucciderlo. E hai gente che. Que persone che invece di preoccuparsi delle cose che devono fare nella vita di andare a lavorare o di preoccuparsi della propria famiglia a trabajar, por vanno solo in giro parlando male della gente per uccidere le persone solo el, oh, gente para e fanno piani per parlare contro le persone gente. queste persone sono schiave del peccato però c'è una, una soluzione. Anche se queste catene sono forti intorno a te. La confessione rompe queste catene. La confessione rompe queste catene. La puoi leggere, 32, puoi leggere nel Salmo 32. Dal versetto 3 al versetto 6. Versetto 3 al 6 come Davide racconta la, la propria esperienza. 32. Desde versículo 3 al 6 Vai. Vale. Senti sì, un attimo. Ah? Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Mientras cayé, envejeciéronse misuesos en mi gemir todo el día. Perché giorno e notte la tua mano pesava su di me e il mio vicore era diventato simile all'assura di estate. Porque de día y de noche se agravò sobre mi tu, man, tu mano, volviose mi verdore en sequedades de estío. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato e non ho coperto le mie iniquità. Ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Che cosa era successo? Che un giorno Davide non era andato in guerra. Che non era andato via guerra. Si era alzato a mezzogiorno si levantato al mezzogiorno e si era messa a guardare dal balcone. E, stava del balcone e mentre stava guardando dal balcone c'era una donna che stava facendo la doccia e, stava una mujer duchándose. e lui dal da suo balcone vede questa donna nuda che si fa la doccia e inizia a, a sentire una voce invece a è serpente Vedi quanto è bella. Mira che bonita. Ah, tu sei il re. Tu sei il re. Vedi quello che devi fare. Que que no, no, no. <laughs> e alla fine cosa fa Davide? Cade in questo peccato. Cade nel peccato. Si fa portare questa donna. Le... Entran, le mujer. Che era sposata. E commette peccato e 8, 5, E cosa succede? E che passa? Sorpresa Sorpresa La donna rimane incinta La moglie si vede imbarazzata E eh. poi come parliamo questo guai di riguarda E adesso come lo risolviamo questo problema? E ora come arriviamo questo io? Facciamo una cosa fratale E come salvo? Sempre il serpente Sembra la serpiente Ah ma tu sei il re quello è soltanto un soldato. E se è solo un soldato. Il marito. Il marito. Tu già sai come devi fare. Tu già sai come fare Sai come fare. Caputo. E quindi organizzò tutta una messa in scena per far morire quest'uomo. E si organizzò tutto un plan per matare questo uomo dopo prese questa donna e se la sposò e questa e se la stiamo a posto Tranquil. abbiamo risolto il problema. problema per gli uomini non era successo niente perché non avevano scoperto nulla los no había nada no nada. però Dio dall'alto eh. ha visto tutto però visto todo. perché tu puoi ingannare gli uomini los ma a Dio quando lo inganni però non a Dio eh e all'improvviso arriva un profeta e di repente llega un profeta e gli racconta una storia strana e gli racconta una storia rara ah guarda, da re ah mira, re c'era un uomo Uy. che aveva tante pecore aveva un uomo con tanta sovezza e un giorno gli sì. serviva una pecora. Una. e un uomo che serviva una e andato da un povero uomo che ne teneva una sola se fuori da un povero uomo che solo tenia una però quell'una, quell'uomo la curava, la pettinava però quell'una, quell'uomo la cuidava, la peinava e quest'uomo che aveva tante pecore E questo che aveva tante Si è a prendere la pecora di quest'uomo. uomo Se la di E Davide subito, ah, quest'uomo deve morire E Davide, que morir. questo uomo deve morire Questo uomo sei tu E questo uomo è tu E questo portò Davide a confessare il proprio peccato. A Però in questo tempo Davide scrive, David scrive il Salmo 32. Dice io, era passato questo tempo, ma notte e giorno io non avevo pace. Le mie osse si consumavano. Mi supuesto, se consumavano. Giorno e notte. Día y noche. Lui soffriva per questa schiavitù fino a quando non ha confessato il proprio peccato. Hasta che confessò il suo peccato. E lì si rompe quella catena. E, e Davide viene perdonato e da è perdonato per Dio. La confessione, il potere di confessare i propri errori. Il potere di confessare i tuoi errori. Rompe le catene che il diavolo mette intorno alle nostre vite. Rompe le che il diavolo pone in nostra vita. Per questo noi facciamo questa preghiera che è l'elenco di guarigione, il padrone di sanità. Per questo siamo il padrone di sanità. Perché attraverso questa preghiera noi possiamo essere liberati da tutte queste catene che sono intorno alla nostra vita. Perché attraverso questo patrono possiamo essere liberati da tutte le catene che abbiamo nella nostra vita. E per questo, se non l'avete ancora fatto, fatelo il prima possibile. Per questo, se fatto, lo antes possibile. perché questo toglie la schiavitù dalle nostre vite. Per questo toglie la schiavitù dalle nostre vite. Per questo toglie la schiavitù dalle nostre vite. Quindi quando la porta è aperta, abierta, il diavolo entra. Il diavolo entra. E il suo obiettivo è quello di spegnere la tua vita spirituale. E il suo obiettivo è quello di appagare la tua vita spirituale. Ci prova col dubbio. La ci prova con le cose carnali. Con le, car le cose carnali. Alla fine ci, ti, ti rende schiavo. Alla fine ti sei schiavo. E tu ti senti secco. E tu ti senti secco. Ti inizi a sentire vuoto. Ti senti vazio. Ti inizi a sentire senza passione. Ti senti senza passione. Ah, già non è più quella voglia di pregare. Già Non hai più questa gana di orare. Non è più quella voglia di leggere. Io non hai più queste gana di leggere. Ah, il mentonato non ci pensi proprio. Ah, il mentonato non lo pensas. Il diavolo, piano piano, cerca di bloccare la tua vita intenta però deve arrivare il momento in cui noi dobbiamo tornare a Dio ma devi arrivare un momento in cui volviamo a Dio confessare i nostri peccati se li abbiamo avuti confessare hemos hecho. perché anche l'incredulità è un peccato perché anche l'incredulità è un peccato se tu non credi alle profezie alle promesse che Dio ti ha dato sí. stai commettendo peccato se tu non credi alle promesse che Dio stai a Dio stai commettendo peccato ah vabbè però io ci credo, Dio me l'ha detto 50 anni fa bueno però io lo credo perché Dio hace 50 anni me lo dico sí, una cosa è dire, crederlo con la bocca una cosa è crederlo con la bocca cosa è crederlo con i fatti, con agendo, mettendoti all'opera, La mancanza di preghiera è anche un peccato. La falta peccato. Perché Dio ci chiama a pregare. Non se abbiamo voglia. Non si ganas. Abbiamo bisogno di tornare a Dio. a Dio. E ci dobbiamo rendere conto. Che è tempo di chiudere la porta. Lo so, adesso è estate, tutti vogliamo tenere le finestre aperte. Perché sì, si vedranno, tutti vogliamo tenere le ventanze aperte. Però chiudiamo le porte, che, è meglio. Però vamos a le che è meglio. Spiritualmente è meglio averle chiuse. Spiritualmente è meglio tenerle chiuse. Perché abbiamo l'aria condizionata. Perché abbiamo l'aria condizionata. Sapete, lo Spirito Santo è per tutte le stagioni. Lo Spirito Santo è per tutte le stagioni. Lui soffia col vento dello Spirito quando fa caldo. E il con dello Spirito quando fa caldo. E brucia come un fuoco quando fa freddo. E arde come un fuoco quando fa so freddo. E sono aria condizionata Quindi chiude le porte. La Perché niente da fuori possa entrare nella tua vita. Para que nada de fuera en tu vida. Vale. chiuditi dentro con lo Spirito Santo. Si, e con lo Spirito Santo. E vedi che le cose vanno buone. Y ves que Però prima di chiudere l'ultima porta, puerta, assicurati di cacciare quello che ci sta dentro. Y perché se il diavolo è entrato per la finestra? Sì, per la ventana. Buttalo per la porta. E c'ero per la porta. Sì, non ti Sì, sapete, c'era una volta un cartone animato, non so se pure in Spagna hey, lo hanno no. fatto. Non so se lo siano in Spagna, che è un disegno animato. Era questi qua dei i, i, i, no, i Flintstones, non so come si chiamano. Credo di sì che erano dei antichi vecchietti. Cioè erano bastante, erano antichi cavernicoli, no, no. e quando voi vedete la, la sigla iniziale, non so se ve la ricordate. E non so se ve la canzone iniziale. Loro arrivano in casa, e, in casa, e arriva un, uh, un dinosauro domestico. E en la mascota, che è un e entra dalla porta, e, entra por la puerta, e quindi lui lo butta dalla finestra. E, lo tira la ventana, e ehm. poi tira e poi entra un'altra volta. E, e, <ride> e alla fine è lui che caccia. Uh, il finstone e al final è il che echa i picapiedras il dinosauro che caccia è il dinosauro che echa lo picapiedras ve la ricordate questa, questa cosa? se no ve la ricordate datela a vedere su YouTube se non la ricordate tenete voler a verlo. perché questo succede perché è quello che passa se tu non cacci tu, no tu il diavolo alla il diavolo. fine lui è lui che caccia a te te quindi prima di chiudere le porte la assicurati di cacciare fuori tutto assicurati di echar tutto Amen. Cartoni molto educativi. <ride> e noi abbiamo autorità per poter cacciare il diavolo. diavolo. Vedi, cioè Dio ha dato a noi l'autorità di cacciare il diavolo. Dio ci ha dato a noi l'autorità la di cacciare il diavolo. Non verrà lui a cacciarlo. No a ci ha dato a noi l'autorità per poterlo mettere nos fuori. E per legare il diavolo. E per che? Legare. Ah, per il diavolo. Matteo 12, 28 e 29 dice così. E Matteo 12, 28 e 29, così mm -hmm. dice. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il Regno di Dio è giunto mm -hmm. in mezzo a voi. E se per il Spirito di Dio io ho fatto fuori i demoni, è arrivato a voi il Regno di Dio. Mm -hmm ovvero come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lega l'uomo forte? En casa del al alajas, no allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa e quindi la casa quindi come il diavolo cerca di legare noi quando siamo in casa per saccheggiare i nostri beni come il diavolo intenta quando siamo in casa per i nostri beni quali sono i nostri beni? Sono i, nostri i nostri beni? Spirituali. spirituali. La pace, la gioia, l'amore, Tutte le promesse che Dio ci ha dato. Che dio. Lui vuole saccheggiarle. Però alla stessa maniera noi abbiamo l'autorità per poter legare a Lui grazie allo Spirito Santo. Pero de la misma manera, atarle con Santo. E andargli a prendere i suoi beni. Quali sono i suoi beni? Quali sono i suoi beni? Tutte le anime che lui ha preso e si vuole portare all'inferno tutte le armas che e si vuole all'inferno Dio ci ha dato l'autorità la per poter legare Satana la para a Satanás. e per poter attraverso la parola liberare e, la gente, para, liberar la gente con la o liberare le persone che sono possedute o liberare, la gente liberare le persone che sono malate liberare la gente enferma Dio ci ha dato l'autorità la eh. di cacciare i demoni saccheggiare i beni di Sat. Satana perché abbiamo autorità. Perché autorità ora tu sei forte o non sei forte non conta niente è come un, un poliziotto un se tu stai guidando nella macchina un coche. e da lontano la polizia ti fa fermati el lejos la, la te dice, tu ti fermi tu ti non è importante se il poliziotto è alto 2 metri o 1,40 m. Da igual se il poliziotto è alto 2 metri o 1,40 m. È la stessa cosa se il poliziotto è un poliziotto buono o un poliziotto corrotto. Da igual se il poliziotto è un buon poliziotto o uno corrotto. Se lui alza la mano, tu li devi fermare. Se lui alza la mano, tu te pari. Perché lui ha una divisa che gli dà autorità. Qualche altro tiene un uniforme che gli dà autorità. L'autorità non è in lui. L'autorità non è in L'autorità è su di lui. L'autorità sta sopra di lui. Per quello che è stato conferito alla polizia. Le, la, le parte della Dallo Stato alla polizia. E alla, alla stessa maniera l'autorità che noi abbiamo. Che tenemos, non ce l'abbiamo perché siamo perfetti. No lo non ce l'abbiamo. Uh, perché magari preghiamo 25 ore al giorno. No, no, ce l'abbiamo perché Gesù su quella croce ci ha conquistato l'autorità. Lui lo teniamo perché Gesù sulla croce nos conquistò l'autorità. E abbiamo autorità per legare Satana nelle sue schiere. E abbiamo autorità per attare Satana e i suoi demoni. Satana sa chi sei. Perché Satana sa chi sei. Sapete quante volte noi camminiamo per strada? Sapete quante volte camminiamo per la calle? E all'improvviso la gente ci guarda strano e inizia a fare le facce brutte. E la gente non si mira raro e inizia a cercare. È vero che magari non siamo affascinanti e bellissimi. non siamo stanno guapos. Però non è anche che la gente a un certo punto se ne scappa. Per la gente che tanto si scappa. Perché ci è capitato tante volte che la gente a un certo punto ci guarda e se ne scappa. Perché noi pensando molte voi che la gente non mira al sito e si scappa. Non è per questo. Non è perché siamo fei. è perché vedono quell'autorità che Dio ha messo dentro di noi. Perché l'autorità che Dio si dentro di noi. E alla stessa maniera come possiamo mm. attaccare il diavolo, la come il diavolo? abbiamo autorità anche di sciogliere. Para sciogliere chi? Per ascoltare Tutti quelli che il diavolo ha attaccato. Tutto che il diavolo incadenò. Noi abbiamo autorità per poter liberare i posseduti. Per guarire i malati. Abbiamo questa autorità. Esa tu non devi avere paura del diavolo. Tu diavolo. Il diavolo deve avere paura tua. Tu miedo. Perché tu puoi fare tantissimo danno al diavolo. Tu daño. E dobbiamo imparare a metterci all'opera per liberare le persone. Que a en para liberar la gente. Perché il mondo ha bisogno di essere liberato. il mondo di essere liberato. Abbiamo una città con tante persone che sono attaccate da Satana. Abbiamo una città con molta gente attaccata da sabato. Il peccato in questa città c'è di tutto, è alle stelle. Il peccato in questa città è di tutto. È come un centro commerciale, trovi di tutto dentro. È come un centro commerciale, poi c'è di tutto. Vuoi la magia? Vuoi la brugheria? La trovi di qualunque nazionalità. Lo incontri di qualche nazionalità. Che abbiamo la cubana, la brasiliana, la venezuelana. La cubana, la brasiliana, la, la, la, la venezuelana. Venezuela. L'italiana. La, la, la spagnola. Quella di Mallorca. La di Mallorca. <ride> Come la vuoi la magia la trovi qua? la la incontras. Peccati sessuali. Peccato sessuale. Sì quello che vuoi la adulterio prostituzione prostituzione fornicazione fornicazione omosessualità omosessualismo trovi di tutto tutti i peccati di questo mondo qualche peccato lo incontras. vizi vicios e eh, a voglia ah, eh. quanta gente si ubriaca Quanta gente si emborraccia? droga si droga juega gioco juega Apuesta. Di tutto, di tutto. E quella gente sta incatenata da sola non si può liberare. E questa gente sta incadenata e da solo non si può liberare. Che cosa sta aspettando questa gente? Che sta aspettando questa persona? Che qualcuno che la possa slegare, la vada a liberare. Che qualcuno che la possa liberare, vaya e la libera. E che cosa sta aspettando Dio? E che sta aspettando Dio? Che qualcuno che possa liberare li liberare? Che qualcuno che possa vaya e li libera. E cosa sta facendo Satana? E che sta facendo Satanás? Sta cercando di legare pure quelli che possono liberare. E sta cercando di attare anche quelli che possono liberare. Perché se riesce a legare quelli che possono liberare... Perché si logra attare a quelli che possono liberare. Ha vinto. Ha ganato. È un tempo nuovo. È un tempo nuovo. È un, tempo di la È un tempo di vivere la nostra libertà. È un tempo di riaccendere il fuoco dentro di noi. il diavolo sta cercando di buttare acqua sui cristiani per spegnere il fuoco. Attacca la mente con l'incredulità. Attacca la mente con i desideri carnali. Attacca la mente, Attacca la mente in tutte le forme che può. Attacca la de todas possibili. Però la soluzione c'è. Noi abbiamo autorità per cacciare Satana. Abbiamo autorità per cacciare Anche dalla nostra vita. La nostra vita. E dobbiamo esercitare questa autorità. Perché Dio è morto sulla croce per darci libertà. Perché Dio è morto sulla cruce per darci libertà. libertà. A noi e agli altri. A è tempo di liberare gli schiavi e anche tempo per noi di tornare a riaccendere il nostro fuoco basta con l'incredulità basta con lo stare lì e aspettare è tempo di agire e se ti rendi conto che non stai più tanto avendo voglia di pregare guardati bene se stai legato guardati bene se stai asatato Sapete come c'è la famosa storia della, della, della rana? Sapete la storia della rana? Che cercavano di cuocere la rana. Ah, che trattavano di cocinare la rana. E quindi quando la buttavano nell'acqua bollente? E quando la facciavano nell'acqua ardiente? La, la rana se ne scappava. La rana saltava. Allora cosa hanno fatto? E che c'erano? Hanno messo l'acqua Così era un'acqua tibia. E hanno messo la rana a bollo. E la rana pure. E la rana ah, bella si stava facendo il bagnetto. E la rana stava lì, bagnandosi. Piano piano, piano piano aveva acceso il fuoco sotto. E poco a poco insegnava il fuoco a E la rana si stava rilassando perché l'acqua era bella calda. E rana. la rana stava rilassandosi perché l'acqua era caliente. E piano piano, piano piano, il fuoco iniziò iniziato aumentare. E poco a poco il fuoco è a aumentare. E alla fine la rana si è trovata cotta. E la rana si è incontrò così. Senza rendersene conto. Senza conto così lavora il diavolo piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano <laughs> fino a quando tu ti guardi e dici che sta la mia vita spirituale? Dove sta la mia vita spirituale? Dove, spiritual? Dove sta la mia vita di preghiera? Dove sta la mia sta la mia santità? Dove sta la mia santità? Dove sta quel desiderio di evangelizzare i perduti? Dove sta il desiderio di evangelizzare i perduti. Di predicare le nazioni? Di predicare alle nazioni? Dove finisce? Dove sta? Dove sta? Il diavolo continua a lavorare. Il diavolo sigue lavorando. 24 ore al giorno. 24 ore al giorno. 365 giorni all'anno. 365 giorni al, 365 <luevo> al Senza vacanze. Sin vacanze. Tutto pagato. <rugge> Vogliamo avere adesso un momento per pregare. Vogliamo essere un momento per parlare. Salutiamo tutte le persone che ci seguono uh, da internet. Salutiamo le sermone che non si in diretta. A que María de Siena también María de Siena